l'italia in tutto il mondo è conosciuta come il paese del bel canto le opere liriche più belle di tutto il mondo sono proprio italiane uno dei grandi personaggi che ha fatto la storia della musica italiana è giacomo puccini siamo nel XIX secolo piena belle époque e questo grandissimo artista italiano ha scritto uno dei delle opere liriche più belle della sua carriera, La Bohème, un'opera anche molto preziosa e molto sentita da Luciano Pavarotti. Perché io vi racconto di questi due personaggi? Perché sia Luciano Pavarotti che Giacomo Puccini hanno ispirato questa meravigliosa fragranza di nome eh, Rossa Bohème. Rossa Bohème racconta di un antico teatro italiano. Quindi immaginiamo di essere nel periodo della Belle Époque tardo XIX secolo siamo a Milano all'interno della Scala uno dei teatri più belli del nostro bellissimo paese e appena entriamo noi percepiamo l'odore del legno del teatro quindi il parquet tutta la struttura del teatro gli strumenti che compongono il teatro gli strumenti a corda, come questo violino dietro le mie spalle. Qui sentiamo l'odore dell'acqua di Colonia dei grandi cantanti dell'epoca, l'odore della pipa degli uomini intellettuali, l'odore quasi cipriato dei profumi delle donne all'interno del teatro e soprattutto l'odore rosso, l'odore proprio del rosso, del tessuto impolverato rosso, del sipario e delle sedute del, del teatro. Ora vi racconto com'è strutturata la fragranza. In fase iniziale abbiamo questa radice di angelica con limone, coriandolo e pepe rosa, con un inizio balsamico, quasi di acqua di colonia, sporcato con la sensazione piccante delle spezie. Il cuore è un cuore romantico, straordinario, tabacco. Deve ricordare proprio l'odore della pipa degli uomini intellettuali del periodo della bella epoca. Il finale è un classico finale maschile con del vetiver, dei legni, che cesellano la fragranza e ricordano un antico teatro italiano.